Ciao Pierluigi, bentornati al Baccio in di Pisa, oggi parliamo di legge elettorale, eh, che è una cosa che può sembrare nazionale ma come vedremo ha degli aspetti locali. Ne parliamo con Alessandro, Salve a tutti. che nel gruppo di Pisa è un po' il politologo di scuola siciliano, eh, qualche accenno storico, eh, quando c'era lui, quando c'era lui, caro lei, eh, un solo partito, un presidente del Consiglio predeterminato. Nessun tipo di elezioni, perfetto. Massimo risparmio nei costi della politica. Oh, anche se poi sui risparmi diciamo, dell'era fascista ci sono sempre state discussioni perché poi c'erano i Gerarchi, no? dipinti sempre come eh, molto corrotti. Perché poi questa storia di Gerarchi, da una parte, è stata alimentata dagli antifascisti per dire, ah, vedi il fascismo, eccetera. D'altra parte è stata alimentata dai stessi fascisti, che dicevano no Mussolini, un santuomo, era un gerarche. Comunque sia, dopo vent'anni di un partito solo, Italia è distrutte. E quindi i sopravvissuti si dissero, ma forse non abbiamo realmente risparmiato una costi di politica con un partito solo, facciamo una legge elettorale proporzionale, in modo che con un partito con 3%, 2%, ma sì, l'1% esageriamo di voti, riesce a entrare in partito. E quindi fu fatta una legge molto proporzionale che è durata tutta la prima repubblica in una legge di tipo proporzionale con la preferenza io naturalmente per essere eletto devo convincere i miei elettori che non sono tantissimi perché è un collegio che a seconda del numero dei tanti può essere una provincia un terzo di una provincia devo convincere i miei potenziali elettori che io faccio i loro interessi che, che sono di loro che porto avanti le stanze del territorio naturalmente questa una cosa che ha, che ha un aspetto nobile, un aspetto un po' meno nobile. Diciamo. L'aspetto nobile è che io mi batto perché quel mio territorio abbia tutti i servizi, perché eh, ci si viva bene nel mio territorio. L'aspetto un po' meno nobile, specie se è diciamo, un territorio con molti disoccupati, beh, io mi adopero per fare in modo che attraverso pensioni di varietà, lavori socialmente utili, io dia ai miei cittadini comunque ho quel sussidio di disoccupazione che in Italia non c'è mai stato. Probabilmente il clientelismo è una cosa negativa perché dà a pochi, cioè ai miei amici, quello che dovrebbe essere dato a tutti. Però in entrambi i casi, o clientelismo o servizi, il denaro pubblico veniva distribuito fra un numero notevole di persone sul territorio, perché per avere molti voti dovevo comunque convincere molte persone. Quindi possiamo dire per Luigi che il Porcello, pur essendo un sistema elettorale nazionale, ha avuto dei pes delle pesanti conseguenze anche a livello locale, eh, aumentando eh, quella che è la sperequazione sociale, perché a un certo punto la classe politica è sempre più autoreferenziale non si è dovuta più rivolgere verso i cittadini, quindi garantire quel livello dei servizi che, che in passato va garantito e si è orientata verso un altro eh, sistema di gestione dei, dei soldi pubblici. Questa cosa ha avuto qui a Pisa sotto questo aspetto Pisa è una città pilota perché a Pisa abbiamo una serie di progetti edilizi fantasmagorici dove si vede chiaramente la preoccupazione principale non è garantire certi servizi ma diciamo, fare, fare delle edilizie sostanzialmente, fare delle edilizie abbastanza fino a se stessa. In un'epoca tra l'altro di crisi economica e questo è anomalo perché magari in altre realtà locali eh, poi si è un po' fermato tutto per la crisi economica, a ah, Tisa invece sta continuando, diciamo, si, si vede che c'erano dei soldi in bilancio, diciamo. non so quanto durerà sta, se si continuano così, però diciamo che ci sono una serie di progetti che in altre città naturalmente si sono allenati a causa crisi economica, però complessivamente è, è chiaro a tutti che il livello di servizio è diminuito, e, e però appunto si continuano a fare grandi opere, il simbolo è la tavola, insomma, questa cosa qua. Grandi opere, ma insomma, localmente non scherziamo tra Tipo Nuvo e Cittadella Aeroportuale, Palazzo dei Congressi, e da 4.000 posti, sesta porta e chi più ne ha più ne metta, ferro tranvia tra Cisanello e la stazione. Insomma, non c'è un progetto. Tram su Goma. Tram su Goma, le piazze circolari di di Marina di Pisa, Pisa. c'è una serie di progetti porosi. Ah sì, il sottopassaggio arriva al mare, quella è un'altra cosa, la piazza del Dio Attivenio è un sottopassaggio arriva al mare, insomma, vabbè, è una città dove si scava mezzo metro con l'acqua, però insomma la bellezza tecnologica ti ti dimostro che abbiamo fatto il tunnel sotto la manca, non facciamo il sottopassaggio a Tivenio, è evidente, è una sfida intellettuale. Allora possiamo dire per Luigi che una legge elettorale nazionale che sembra non sia importante per la vita di tutti i giorni dei cittadini invece ha avuto delle conseguenze molto nette anche a livello locale e l'italicum sembra confermare tutte le negatività del porcellum perché vengono riproposte le liste bloccate sebbene più corte e in più sì, c'è un premio di maggioranza pauroso, assolutamente da eh, impensabile in qualsiasi paese, per cui in teoria con il 25% dei voti può raddoppiare i voti e arrivare al 52%. Eh, insomma, eh, sembra proprio che gli italiani non riescono a togliersi il vizio di, di, di continuare a sognare un partito solo un uomo solo al comando, no? Come che risolva tutti i problemi, tutti i problemi quindi no? c'è una frase storica, eh, c'è un uomo solo al comando, la Somalia è Bianco Celeste, il suo nome è forte coppia. Eh. Con questa citazione storica dell'amico Pierluigi eh, chiudiamo qui la puntata odierna di, del Bar 5 Stelle e ci rivediamo al prossimo appuntamento.